New Balance Racing 1400 Versione 5 Dopo circa 100 km. Andiamo insieme. corso con questa scarpa diverse gare sul bagnato sull'asciutto mi ha sempre garantito eh, un ottimo grip la durabilità di questi inserti quindi della suola eh, devo dire che è molto buona non ci sono segni di usura evidenti dopo 100 km però la pecca è che i vari inserti hanno iniziato a scollarsi non so se riuscite a, a vedere questo è stato il risultato molto ammortizzato sulla, sul tallone molto meno ammortizzato sulla parte anteriore ed è questo il motivo per cui io per voi scusate queste scarpe solamente negli allenamenti veloci e corti. C'è da dire però che alcuni miei amici hanno, hanno usato lo stesso modello e ci sono trovati benissimo anche per allenamenti. Ha un'ottima adattabilità alle diverse superfici del terreno grazie a questa fessura che si vede qui sulla, sulla suola garantisce appunto un certo movimento della punta rispetto al terreno, quindi una certa flessibilità e adattabilità alle diverse superfici del terreno. Sono molto contento per la eh, tomaia perché dopo 100 km, non so se si, se si vede, non si è deformata. Garantisce quindi ancora un'ottima stabilità. Eh, ha un rinforzo sulla parte della punta, come eh, è possibile notare eh, qui. Non presenta cuciture, eh, per cui non dà alcun fastidio. Per quanto riguarda eh, la parte del tallone, c'è cioè una conchiglia, eh, è protettiva, ecco, ma non troppo. La linguetta eh, non è né troppo spessa né troppo sottile abbastanza confortevole i lacci sono della lunghezza giusta non troppo lunghi molto aderente soprattutto sulla parte eh, della manpiete per cui consiglio di prendere una mezza misura in più è una bellissima scarpa dal mio punto di vista la userò per allenamenti veloci in pista sul tapis -olan. la eh, continuerò ad usare sicuramente per qualche gara 5-10 km non oltre l'unica pecca, peccato, eh, per la suola, che si sconda Se vi è piaciuto il video, mettete un like per vedere insieme a me altri modelli di scarpe o altre tipologie di allenamento. Iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e alla prossima.